Va bene, allora come accennato eh, riprendiamo l'argomento sulle liste eh, andando a puntualizzare alcuni, a puntualizzare alcuni diciamo così, elementi eh, che la settimana scorsa non abbiamo avuto tempo di, di, di, to di toccare, di approfondire, però diciamo così, è utile diciamo, vedere con calma per poi, aggiungere, poi passeremo poi ad aggiungere diciamo così, qualche eh, informazione in più. Eh, qui eh, un'altra volta avevamo già scorso velocemente no? alcune, alcune voci di questo elenco di quali sono le operazioni di base no? da fare sulle liste usando le funzioni e i metodi eh, offerti da Python eh, oggi vorrei soffermarmi su eh, tre punti di questi che appunto, abbiamo sorvolato, non abbiamo ancora trattato ma che mi sembra eh, utile diciamo così, eh, ragionare Um, quindi su molti di questi come ad esempio la costruzione di una nuova lista usando append eh, chiaramente diciamo così, la, um, abbiamo, già lo conoscevamo abbastanza bene la volta scorsa um, ma vorrei se, eh, quindi anche qua ricor ricordo solo scorrendo le slide che anche la volta scorsa abbiamo visto le due operazioni no, di join che ci permetteva di passare da una lista in questo caso una lista di nomi ha una stringa in cui tutti questi elementi della lista fossero concatenati e il suo inverso l'operazione di split che invece prendeva un'unica stringa e mi permetteva di dividere questa stringa in tante eh, in, una, eh, diciamo così, in una lista che contenesse appunto le singole posizioni. Eh, una cosa che non avevamo eh, citato la volta scorsa, eh, Dunque volevo solo trovare dove è scritto, vabbè qui non c'è scritto, nel senso che se eh, alla funzione eh, split, ah è scritto qua sotto scusatemi, eh, la, la volta scorsa abbiamo visto eh, come alla funzione split passo un parametro che può essere appunto la la virgola per dire come sono separati e qual è il carattere separatore però avevamo anche visto che se dentro i numeri ci fossero stati so, virgola spazio poi quello spazio ce lo trovavamo nel, nel risultato perché ovviamente la split taglia solamente dove c'è il carattere che gli ho specificato ecco un caso particolare dello split è quando invece non specifico alcun carattere separatore come è indicato qua sotto no? aperta tonda e chiusa tonda quindi non c'è nessun eh, carattere spe eh, separatore specificato e allora lui, lei si comporta in modo leggermente diverso. Innanzitutto, se il separatore non è specificato, allora eh, lui automaticamente considera come separatore il carattere di spazio, oppure una qualunque sequenza di spazi. Quindi in questo caso, nel caso in cui gli elementi siano separati da spazi, posso usare lo split senza la necessità di specificare il parametro appunto spazio, qua dentro, il valore della stringa spazio ma lasciando vuoto, lasciando il sottinteso, e vengono divisi così. Eh, il vantaggio è che anche nel caso in cui eh, ci fossero più spazi in mezzo, ma questo comportamento, questo caso particolare vale solamente nel caso dello spazio, quindi non, posso, non può funzionare con le virgole o altro, funziona solamente se non specifico nessun, eh, nessun elemento tra le parentesi tonde. Eh, allora questi spazi vengono automaticamente eliminati quindi viene ripulita la stringa e divisa diciamo così, negli spazi, nelle, nelle componenti separate da uno o più spazi quindi questo può tor tornare comodo nel caso in cui avessimo dei dati separati da spazi eh, e quindi può diciamo così, velocizzare anche l'inserimento dei valori mentre invece se il separatore non è uno spazio non posso usare la forma senza argomento dovrà usare la forma con un argomento e allora a questo punto lui sarà preciso separerà esattamente nella posizione degli, della, di quel carattere specifico di separazione um, ok volevo spendere uh, un po' di uno, uno dei tre argomenti su cui volevo spendere un po' di tempo è quello della ricerca perché poi molto spesso no, dobbiamo prendere una lista e cercare degli elementi che abbiano una certa proprietà okay? abbiamo già visto la volta scorsa come si faceva a cercare un elemento noto. No? Cioè se io ehm, cerco se in una lista c'è il valore 7, posso usare la sintassi in, if, 7, in il nome della lista. Oppure eh, usare index, che mi dice lista.index tra parentesi 7, mi dice dove si trova quell'elemento. Okay? Quindi abbiamo un primo caso particolare in cui ehm, proviamo magari a farci uno schema riassuntivo uno schema di massimo metto qua un blocco note tanto per prendere due appunti quindi ricerca in una lista io che cosa posso ricercare cosa possono chiedermi di cercare io posso ricercare un valore specifico ok quindi in questo caso Mm. esempio, già un po' sette, come dicevamo no? eh, la lista, ad esempio, questa lista la chiamiamo e chiuditi, parentesi Esemp la, la chiamiamo elenco mm? come nome della variabile allora, se io ri voglio ricercare un valore specifico che cosa posso voler sapere? voglio sapere se c'è o non c'è oppure voglio sapere dov'è È? oppure voglio sapere quanti ce ne sono di questi valori specifici. Allora queste sono cose che possiamo fare facilmente usando direttamente le funzioni, eh, le funzioni predefinite di Python. No? Eh, voglio sapere se c'è un certo valore specifico? Eh, allora andrò a vedere se if7 in elenco. No? Uso l'operatore in che mi dice vero o falso se quell'elemento che sto cercando è presente nella lista. Poi al posto di 7 ci potrà essere il valore che sto cercando, al posto di elenco ci sarà la lista che contiene i valori dentro cui li sto cercando. Questa può essere una lista di numeri, può essere una lista di stringhe, no? funziona nello stesso modo. Se voglio sapere dov'è posso usare la funzione index, la posizione sarà elenco.index7. di questo l'abbiamo visto la volta scorsa. Eh, attenzione che funziona solo hm, se sono sicuro che ci sia. Che ci sia. Se non fossi sicuro che ci fosse, allora dovrei prima fare, controllare se c'è e in caso affermativo eh, poi stare la sua posizione. Hm? Quindi in questo caso dovrei fare qualcosa del tipo if set in elenco allora potrò calcolare, trovare la sua posizione. Questo perché? Perché la funzione index, nel caso in cui l'elemento non ci sia, non venga trovato, eh, genera un errore. E genera un errore interrompe l'esecuzione del programma. Mm? Ehm... Qua. Mm? Poi... Ehm... Quanti ce ne sono, quanti elementi ci sono, eh, quanti 7 ci sono no? all'interno del mio elenco, posso usare la funzione count. E quindi, eh, quanti ce ne sono, ce ne saranno n pari a elenco di 7. La funzione count funziona sempre, al massimo se non trova nessun elemento, mi dice, che non ce eh, mi, mi dice che n è uguale a 0, mi restituisce un valore uguale a 0, altrimenti mi dice quanti elementi ci sono. Quindi queste tre funzionalità principali, no? se io conosco un valore specifico, posso sapere se c'è, dov'è, e eventualmente nel caso in cui ce ne fosse più di uno, dove so, quanti sono. Okay? E questo lo possiamo fare con le funzioni già predefinite. Viceversa invece, a volte non cerco un valore specifico, quindi fin qua nulla di nuovo, in realtà queste funzioni le abbiamo già viste tutte la volta scorsa. Eh, però potrei voler ricercare un valore che abbia determinate proprietà ad esempio che sia maggiore di 100 mi pare che nella slide che abbiamo faccia esattamente questo esempio sì. eh? allora in questo caso non possiamo eh, non usare le funzioni predefinite no? ce la dobbiamo costruire noi questa ricerca anche qua ci sono i vari casi. Voglio sapere se c'è, c'è nel senso, ce n'è almeno uno, ce n'è almeno uno, voglio sapere dove sono, dov'è, o dove sono, voglio sapere quanti sono. Sono so, so le stesse domande. Eh, dopodiché però il valore che sto cercando non è un valore specifico, ma è un valore che soddisfa una certa proprietà, che ne so, un numero maggiore di 100, un numero pari, un numero primo, una stringa che inizia con una lettera maiuscola, Dec decidete voi, no? il criterio di ricerca. Allora, come posso comportarmi in questo caso? Mm? Ehm... Il modo più semplice è, non potendo usare le funzioni predefinite, perché la funzione index, la funzione in, eh, non ci permette di specificare una qualunque espressione, ma ci, per, ma ci richiede di specificare effettivamente un singolo valore. Cosa posso fare? Eh, beh, mi andrò a scandire gli elementi della lista. No? Eh, in questo esempio, eh, sto ricercando all'interno di una lista che si chiama values, sto cercando se esiste un numero che sia... Eh, maggiore di 100 no? dove 100 è stato messo qua come variabile limit allora che cosa sto facendo qua sto facendo un ciclo vedete while pause minore di len incrementa pos, quindi ho il ciclo in cui parto da 0 eh, qua e vado a incrementare la posizione qui l'ho scritto con un incremento l'avrei anche potuto scrivere con un range no? E va a prendere una per una tutte le posizioni e per ciascuna posizione va a prendere il suo valore, values di pos, quindi sarà values di 0, poi values di 1, poi values di 2, e così via, e per ciascuno va a controllare se è maggiore del limite, del 100. Se trova, un, appena trova, nel caso in cui lo trovi, un elemento che è maggiore di 100, maggiore di questo limite, ha la risposta alla domanda. La mia domanda era, c'è o non c'è? Ce n'è almeno uno? Allora, l'ho trovato? Perfetto. E quindi potrò usare, questa è una classica impostazione che usa una variabile logica, no? di flag, di controllo, che a un certo punto dice, guarda, l'ho trovato. Ho eh? la prova provata che l'elemento esiste perché l'ho trovato è proprio in questa posizione, era maggiore del limite e quindi posso mettere found a vero l'ho trovato. Questo found vero ha due effetti, quello di mettere questa variabile logica a vera. Una è quella di farmi uscire dal ciclo. Vedete che il ciclo qui c'è scritto and not found, quindi sto continuando a cercare finché non lo trovo. Okay? Nel momento in cui found diventa vero, questa condizione not found, non l'ho ancora trovato, diventa falsa e quindi questo end falso mi fa uscire dal ciclo while. Mm? Um, e esco dal ciclo while col valore di found a true, cioè che è il valore che mi ha fatto uscire dal ciclo e quindi posso di dirmi con sicurezza che ho trovato questo elemento e trovo anche la posizione in cui l'ho trovato perché è la posizione della variabile pos che è rimasta qua che era esattamente il valore che mi aveva reso vera questa disuguaglianza nel caso in cui invece l'elemento non ci sia nel caso in cui l'elemento non ci sia cosa succede? che questo ciclo qui va avanti questa condizione, questo maggiore non sarà mai mai soddisfatto quindi il ciclo va avanti incrementa pause e il ciclo si interromperà quando diventa falsa la prima parte di questa condizione cioè ho raggiunto la fine della lista quindi io posso uscire da questo ciclo while per due casi o ho trovato un elemento ho messo found uguale well, true ed esco oppure ho esaurito gli elementi della lista non trovandone nessuno che soddisfacesse questa disequazione. Me ne accorgo qua sotto dal valore della variabile found, perché se sono uscito perché ho trovato l'elemento, found vale vero. Se sono uscito perché esaurimento degli elementi, quindi non ho trovato l'elemento, non ho trovato l'elemento che soddisfacesse la disequazione, allora found non l'ho modificato e found continuerà qua sotto, continuerà ad avere il valore che aveva prima del ciclo while e io, e io diciamo, saggiamente l'avevo inizializzato a falso. Quindi l'unico modo, l'unico caso in cui io possa trovare found a falso qua sotto è che ovviamente l'ho inizializzato a falso, ma l'unico modo di arrivare qua sotto con found ancora falso è che questo ciclo while sia arrivato fino in fondo senza mai trovare nessun elemento. Okay? Questo è un approccio diciamo così, per il nome di ricerca lineare, cioè parto dal primo elemento, vado avanti e ciascun elemento viene assaggiato, viene controllato, viene verificato e tipicamente avrò, eh, in questo caso c'è cioè, questa variabile che si chiama found, una variabile logica, qualcosa che mi tiene traccia del fatto che io abbia trovato oppure meno no? la condizione che stavo cercando. Um... Questo meccanismo può essere chiaramente adattato anche in altri casi, no? come ad esempio, eh, voglio ricordarmi quali sono tutti i valori maggiori di 100. Allora, cosa posso fare in questo caso? No? Eh, se voglio trovare tutti i valori maggiori di 100, posso, potrei costruire una lista nuova, che non sono i values di partenza, ma una lista nuova che contiene solamente i valori maggiori di 100. E come faccio a farlo? Beh, metto in piedi lo stesso meccanismo di ricerca lineare, qui in questo caso ho usato la forma semplificata del for, for element in values, in modo che l'elemento mi va a prescare uno dopo l'altro i, i singoli valori presenti nella lista, e tutte le volte che trovo un elemento, questo element qua, è esattamente la stessa cosa torno indietro di values di pose, eh, chiaramente. È il singolo valore che sto di cui sto prendendo uno per volta all'interno della lista. Solo che prima ho ciclato in modo esplicito e qua invece ciclo in modo implicito con un for-in. Perché prima ho ciclato in modo esplicito? Ma Perché volevo poter uscire dal ciclo quando volevo io, quando avevo trovato l'elemento. E quindi avevo bisogno di una condizione di uscita che fosse più complessa quando arrivo alla fine della lista oppure quando ho trovato l'elemento. Mentre invece qui... Per contare il numero di elementi corrispondenti eh, e salvarseli, devo comunque sempre arrivare fino in fondo alla lista. Anche se trovo il primo elemento, eh, posso comunque andare avanti. Devo andare avanti, perché potrei trovarne altri in fondo e alla fine li voglio trovare tutti. Mm? Eh, qui c'è, scusate, un problema di, di parentesi tonde, perché queste parentesi in realtà in Python non servono a niente, quindi... Non, so, non è un errore, però diciamo così, non è il modo normale di scrivere questa cosa in Python. Normalmente queste parentesi non ci sarebbero né qua né qua, nella if non sono necessaria. Me lo scrivo così, me cancello, eh, lo correggo dopo. Ok? Allora, quello che stiamo facendo qui invece è una cosa diversa. Non sto calcolando una variabile logica found vera o falsa, ma sto calcolando una lista che inizializzo vuota. Dico inizialmente. Ci sono dei valori maggiori di 100? Non lo so. Inizialmente non lo so, quindi non te ne so dare nessuno. Il risultato che sto calcolando, inizialmente, prima di guardare la lista, è nessun elemento. E poi via via che trovo degli elementi che siano effettivamente maggiori di 100, li posso aggiungere con l'append alla lista risultato. Quindi io quando arrivo al fondo di questo ciclo, avrò la lista result che contiene una sottolista della lista di partenza. Cioè la lista di partenza magari c'erano 100 elementi, qua ce ne sono solamente 17 che sono, guarda caso, i 17 numeri che sono maggiori del limite. Quindi in questo caso sto rispondendo alla domanda, eh, in realtà qua non c'è scritto no, eh, quali sono, non avevo, scusate, aggiunto la, la domanda specifica. perché Ovviamente nel caso di sopra il quali sono non aveva, non aveva senso perché io sapevo esattamente qual era, cercavo il 7. Qui cerco invece dei numeri maggiori di 100, quindi magari non so se sono 101, 190, 2.308. Quindi questo esempio qua no, risponde alla domanda, il primo esempio, quello che abbiamo fatto col found, mettiamolo qua come, diciamo il nostro commento, eh, ci risponde alla domanda c'è o non c'è. Questo secondo esempio che abbiamo visto sulla slide, diciamo quello che calcola result, ci risponde alla domanda, quali sono questi valori? E quanti sono? Beh, quanti sono è più facile che quali sono, nel senso che, e lo vedo qua sotto, eh, se io facessi lo stesso, lo stesso identico ciclo, in cui anziché eh, memorizzare in una lista i singoli valori che ho trovato, ma semplicemente quando trovo un valoro, valore, uno di questi valori, incrementassi un contatore, beh, alla che ovviamente avrò messo a 0 prima dell'inizio del ciclo, alla fine avrò un valore che mi dice quanti elementi tra la lista erano maggiori di 100, erano pari, erano numeri primi, erano stringhe che iniziassero con la lettera maiuscola e così via. Quindi magari non mi interessa sapere esattamente quali sono, mi interessa solamente sapere se c'è 0, 1, 7 eccetera, e allora lo posso semplicemente usare un contatore incrementandolo in questo modo, una variabile contatore che incremento in questo modo. Quindi rispondo alla domanda quanti sono counter, l'esempio che c'era sulle slide che calcolava questo counter. Ovviamente questo counter che è esattamente la stessa cosa della lunghezza di risalto, eh? Cioè, se, eh, se guardiamo questi due esempi, entrambi vengono diciamo così, attivati dalla stessa condizione. Quindi se prima me avessi messo in questo result una lista che conteneva 17 elementi, beh, questo counter di sicuro vale 17 e viceversa. Okay? Quindi in realtà eh, il primo è il caso un pochino più generale, li metto tutti da parte, se voglio sapere quanti sono vado a vedere quella lunghezza della lista result, ovviamente alla fine del ciclo, l'end result esattamente uguale al valore di counter se però mi serve solo il valore vabbè allora non è il caso non è necessario che io vada anche a costruire la lista in cui mi salvo tutti gli elementi per poi non, non usarli non, non, non usarne il valore ma usarne solamente il loro numero sono tutti meccanismi in cui mi faccio a mano no? così, con un ciclo alla ricerca lineare prendendo i vari elementi e man mano che li vado a scorrere mi salvo l'informazione che mi serve L'informazione che mi serve può essere semplicemente un valore logico c'è, può essere un valore numerico quanti sono, può essere un valore strutturato, una lista quali sono. E il ehm, dove sono, che era l'altra domanda che avevamo scritto qua, ma la risposta non c'è nelle slide, ecco, il dove sono eh, si risponde facilmente esattamente con questo meccanismo qua, dove però appendo, eh, mi costruisco una lista che non contenga gli elementi bensì contenga gli indici degli elementi stessi gli indici che in questo ciclo for non ho e quindi dovrò usare un ciclo eh, che lavora sull'indice con un range no? eh, Qui non, lo possiamo scrivere qua sotto eh, qua nel nostro, nel nostro... Blocco note, visto che non c'era nella slide, avremo posizione in range lunghezza di, si chiamava values, per ciascuna posizione aggiungo in un vettore posizioni che inizializzo vuoto, poi ciascuna posizione aggiungerò eh, se la, il valore quindi values di pose è maggiore di limit allora posso aggiungerlo alle posizioni pose la differenza qual è? che prima aggiungevo in questa lista i valori adesso invece aggiungo le posizioni quindi in questa posizione è una lista che contiene degli indici indici di posizione mm? ehm... po possiamo eh, anche così, eh, fare un programmino completo che usi queste cose così ce l'abbiamo anche come esempio e eh, abbiamo qualche esempio un pochino più concreto quindi faccio un programma che si chiama ricerca dove posso definire una lista values che contenga dei valori che mi invento, per semplicità, 10, 200, 17, 34, 130, 99, 150 e 8, così, con il limit appunto era 100, no? Allora, possiamo... Uh, a questo punto vedere no, i, i, vari tipi di, i vari tipi di algoritmi quest'ultimo quest che abbiamo scritto lo possiamo direttamente prendere eh. andiamo a vedere che cosa mi genera questo se vogliamo è il caso più generale dei vari algoritmi di ricerca se io eseguissi questo programma mi dà questo vettore 146 1, 4, 6. E 1, 4, 6 che cosa, cosa corrisponde? Corrisponde all'indice all della posizione in cui ci sono i valori maggiori di 100. Quindi posizione 1 è questa, 0, 1, 2, 3, 4 è questa, 5, 6 è la settima posizione. Ok? Quindi queste sono le posizioni in cui si trovano gli elementi. E, e quindi, quanti sono? E quanti sono è la lunghezza di questo vettore posizioni. Dove sono? Sono qua, dove te l'ho detto. Quali sono? Allora, per sapere quali sono, eh, potrei usare no, la, il codice precedente, che c'era sulle slide che calcolava questo result, vi ricordate? Quindi questo quali sono, posso stampare questo result che viene calcolato aggiungendo non, scusate, non la posizione ma l'elemento values di pose dove ovviamente si può scrivere nella forma semplificata for element in values, che è esattamente come c'era nelle slide, fa la stessa cosa, semplicemente, poiché mi interessa solamente il valore, posso evitare di dovermi portare dietro l'indice, e quindi aggiungo l'elemento. Quindi dove sono 1, 4, 6, quanti sono? Sono 3, quali sono? 200, 130, 150. Quindi sto trovando gli elementi che hanno questa proprietà, proprietà che è, de che è definita esattamente da questa condizione qua. No? Eh, questo è chiaramente un mattoncino di base, tutte le volte che devo dire trovare un elemento in una, in una lista, in una struttura dati, posso farmi una ricerca lineare con dei controlli e poi eh, posso tenere traccia del conteggio, della posizione o dei valori, dei valori che sto, del, degli elementi che sto ricercando. Tra l'altro, eh, il vettore result si può ricavare facilmente dal vettore posizioni. No? Eh, per sapere quali sono, io mi sono calcolato il vettore result, ma in realtà anche non calcolando il vettore result avrei potuto eh, stamparmi quali sono iterando sul vettore posizioni. For pose in posizioni. Eh, quindi faccio un ciclo, allora, fatemelo fare a mano prima, scusate, per capire cosa stiamo succedendo. Posizioni di 0 che cos'è? Posizione di 0 è? è questo 1. Quindi mi indica la posizione, cioè l'indice della posizione in cui si trova il primo elemento. E qual è il valore di questo elemento? E sarà values di posizione di 0. Il valore del secondo elemento sarà values di posizione di 1, quindi qui uso una diciamo così, un indicizzazione annidata della lista. Io prendo il valore di una lista da usare come indice di una seconda lista. Ok, questo non ci deve stupire o spaventare più di tanto. Quindi io potrei stampare gli elementi, quali sono gli elementi facendo un ciclo sugli indici, di line, posizione e potrò stampare ciascun elemento come il valore che trova la posizione values posizioni di ok, quindi ho un vettore delle posizioni, prendo con l'indice I1 a 1 a queste posizioni che a loro volta sono degli indici e uso questi indici per andare a pescare l'elemento corretto nel vettore values, nella lista values. Ovviamente mi dà la stessa cosa, 200, 130, 150 che sono quelli che avevo calcolato col vettore result, né più né meno. Questo per dire che dai, dagli indici posso passare i valori facilmente semplicemente indicizzandolo. Lo posso scrivere così, lo posso scrivere con. Eh, direttamente un ciclo che itera sul valore delle posizioni, allora potrò semplicemente scrivere values di pose. Ah, in, questo values. in questo secondo caso eh, ho usato il ciclo semplificato che itera già sui valori contenuti all'interno dei vettori posizioni, quindi questo pose, mentre i prima valeva 0, 1, 2, che erano gli indici qui dentro, Adesso qua POS varrà già i valori 1, 4, 6. E quindi sono già direttamente gli indici che puntano dentro la posizione di values. Questa ovviamente mi dà lo stesso risultato, mi dà gli stessi identici tre valori di prima. Non confondiamoci tra indice e valore, no? quindi dobbiamo sempre ricordarci avere bene in mente se una certa variabile, ad esempio i, rappresenta un indice all'interno di posizioni, Pos rappresenta un valore all'interno di posizioni, ma a sua volta è un indice all'interno di values. Cioè noi facciamo attenzione a no? che cos'è indice e che cos'è valore, non dovremmo no, diciamo confonderci o sbagliare. Ok? Ok, eh, andiamo avanti. Un'altra un funzione no, che può essere utile è quella di cancellare degli elementi. Allora, anche qua, la volta scorsa avevamo visto come si faceva a cancellare eh, un singolo elemento o usando la funzione pop che richiede l'indice dell'elemento da cancellare oppure usando la funzione ehm, remove, che richiedeva invece il valore dell'argomento da eliminare. In quel caso eliminavo un elemento solo, e no? abbiamo deciso quale. Allora, sulla falsa riga che abbiamo appena scritto, io provo no? a estendere questo nostro programmino, cercando di eliminare tutti i valori, questi qua maggiori di 100 okay? quindi li abbiamo, abbiamo fatto tanto fatica per ricercarli ma adesso li vogliamo cancellare allora che cosa potrei fare come, come primo tentativo? fate attenzione perché questo è un errore che può saltare fuori no? un errore diciamo così di, di, di algoritmo io potrei dire vabbè ma io se so come trovarli alla fine per trovarli era facile no? guardalo qua quando li cercavo, bastava semplicemente fare for element in values e controllavo se l'elemento elemento maggiore di limite. Quando l'avevo trovato, ci facevo qualcosa, mi salvavo la posizione, mi salvavo il valore, aumentavo il conteggio, insomma, gli faccio qualche cosa. E allora, questo qualche cosa potrebbe essere semplicemente quello di cancellarlo. Allora, io potrei dire, va bene, facciamo la stessa cosa, for element in values. Cosa faccio? If element maggiore di limit, lo cancello. Values punto, punto cosa. Quindi potrei usare pop, abbiamo detto, oppure remove. Qual è la differenza tra pop e remove? Pop eh, vuole l'indice. E remove vuole il valore dell'elemento da cancellare, okay? Entrambi cancellano l'elemento. Noi in questo caso, se abbiamo impostato il ciclo for in questo modo, l'indice non ce l'abbiamo, perché abbiamo impostato un ciclo direttamente sui valori. Quindi potremmo usare Remove e non Pop. Se volessimo usare Pop, dovremmo impostare il ciclo lavorando su, sugli indici, quindi scrivo, lo scrivo sotto, quindi le due, facciamo le due versioni, for posizione in uh, le, uh, range length values, tipico ciclo in cui ciclo sugli indici, if values di pose maggiore di limit, allora potrò fare values.pop del dell'elemento in posizione pos. Quindi cancella, in, cancella elemento in posizione pos. E so, mentre sopra non lo posso fare perché non ho il valore dell'elemento. Mentre invece qua potrò invece cancellare element. Gli passo come argomento cancella, il valore dell'elemento a cancellare. Quindi cancella elemento con valore. Element Ok? Allora queste cose qua funzionano? Vediamo se funzionano Proviamo eh, uno per volta Proviamo il primo poi proviamo il secondo Print Di che cosa? Values Quindi stamperò Values all'inizio Poi faccio questa cosa per cancellare E poi lo ristampo e vediamo che cosa succede ok eh, mettiamo una print giusto per separare provo a cancellare quindi mi aspetterei prima chiediamoci cosa mi aspetto mi aspetto che visto che i valori sono questi eh, cancellando gli elementi no? dovrebbero scomparire il 200, il 130, e il 150 proviamo a vedere se è così faccio run quindi vedo 10 è rimasto 200 è scomparso il 17 è rimasto, 34 è rimasto 130 è scomparso il 99 è rimasto, 150 è scomparso 8 è rimasto quindi sembra giusto Fatemi fare un'altra prova però, questo 99 lo trasformo in 101, ok? E rifaccio di nuovo run, e questa volta è successa una cosa strana, in questo caso il 101 è rimasto qua sotto, l'avrebbe dovuto cancellare, quindi il numero di maggiori di 100 li ha cancellati tutti, ma il 101 no. Ma perché 101 è qualcosa di strano? No, no perché se lo facessi anche 199, ma 101 solo di 1 maggiore magari per quello? No, no, anche 199 rimane. Quindi questo programma non funziona. Così come non funziona quello sotto. Se io anche commentassi questa parte qui e scommentassi quella sotto, quella che lavora sugli indici, Avrebbe lo stesso identico problema. Dunque, stampato values. Perché non mi ha stampato values la seconda volta qua? Print values. Questo print qui, che non me la stai facendo, caro mio. Provo a cancellare. Dovrebbe stamparlo qua sotto come seconda. Cosa sta succedendo? Allora, ah ok, c'è un errore qua. Ok, ok, scusate. Allora, no, per rispondere a, a Damiano, eh, i, i sì, il run normalmente lo facciamo da questa riga 1, però quando ho già fatto run una volta, lui mi crea questa finestra di run in cui questo tastino verde mi fa, ri, vedi che si chiama rerun, cioè lo riesegue eh, lo, stesso, lo stesso programma di prima, okay? quindi se cambiassi da un programma all'altro ovviamente devo andare là per dirgli quale programma voglio eseguire, ma una volta che l'ho eseguito nella finestra di run posso rieseguire lo stesso programma. E il, ecco, il problema è che c'era un errore qua, dice list index out of range, cioè il valore di, del list index, quindi pause, è fuori dal range dei valori. Ma com'è possibile? Cioè, io l'ho scritto così, il valore di pause va da 0 alla lunghezza dei valori meno 1, quindi come può essere out of range? Cosa sto sbagliando? Ciò che sto sbagliando è che sto modificando il valore della lista su cui sto iterando. Allora, mettiamoci nei panni, guardiamo questo con gli indici che fosse più facile da capire. E proviamo a vedere le modalità debug. Passo passo. Ok? Quindi, reseguiamo questo in modalità passo passo. Arrivo qui all'inizio e eh, ho values chiaramente che contiene i miei valori 10 20 100 quel di prima no? e entro nel ciclo for e mi fa inizializza pos a 0 eh, perché perché il range l'end di values vale appunto da 0 fino a eh, 8. la lista vedete che vale contiene, list 2.8, vuol dire che contiene 8 elementi, quindi la sua len vale 8. Pos vale 0. Values di 0 vale 10, poiché value di 0 vale 10, non è maggiore del limite, quindi vado avanti. Andrò qui non faccio nulla. Vado all'iterazione successiva, pos uguale 1. Ok pos uguale 1, scritto qua. Vado avanti, questa volta values di 1 è 200, che sarà maggiore del limit, e arrivo finalmente alla pop incriminata. Quindi, sto eliminando l'elemento in posizione 1, e fin qui tutto bene perché l'elemento in posizione 1, che è il 200, deve essere effettivamente eliminato. Okay? E lo elimino. Ho eliminato il 100. Vado avanti, incremento POS e POS adesso vale 2. Ecco l'errore. POS vale 2 e l'elemento 2 è il 34. Ma noi il 17 non l'abbiamo guardato. Il 17 era il vecchio elemento 2, ma facendo il POP dell'elemento 1, il vecchio elemento 2 è diventato elemento 1. E allora, eliminando l'elemento in posizione 1, quello che prima si trovava in posizione 2, che adesso va a finire in posizione 1, dovrei guardarlo, dovrei guardare lui. Ma la for non lo sa che deve fare questo, la for incrementa pos, e quindi pos da 1 passa a 2. Quindi io ho saltato l'elemento 17, e mi sto chiedendo a questo punto, con pos uguale 2, se 34 è maggiore di 100. Il 17 non l'ho proprio guardato. E vado avanti e eh, passerò all'elemento successivo questa volta è il poso uguale 3 quindi è il 130 e cancellerò il 130 il programma cancellerà il 130 in posizione 3 e il 199 che era in posizione 4 dopo questo pop il 199 torna in posizione 3 perché ho cancellato il 100, il, scusate, il, il valore precedente, il 130. Fin qui tutto bene, se non fosse che quando torno su alla prossima iterazione, POS viene nuovamente incrementato e vale 4, e quindi il valore 3, che era proprio il 199 no, colpevole, non viene guardato, non viene neppure controllato. Cioè ho saltato un elemento. Perché? Perché il ciclo che ho impostato per, eh, diciamo così scandire i vari indici le varie posizioni lui non sa lui va da 0 a 7 un range di 8 va da 0 a 7 punto 0, 1, 2, 3, 4 poi io gli sto cambiando le carte sotto il naso gli sto dicendo guarda che tu dalla posizione 2 vai alla posizione 3 ma in realtà quello che stai guardando adesso nella posizione 3 era il vecchio posizione 4 e lui come fa a saperlo? E infatti sbaglia eh, infatti tra l'altro se io andassi avanti arrivo eh, alla posizione quando POS vale 5 e eh, sono nei guai perché quando POS vale 5 la lista dei valori ne contiene solamente più 5, quindi POS uguale 5 è già un valore non più valido. Perché? Ma perché lui il range ovviamente lo calcola quando inizia il, il ciclo. Io dico, allora, il values è una lista, quale il suo valore? 8, creiamoci il range. Una volta che ho creato il range, inizia a iterare. Lui non va a ricalcolarsi ogni volta questo, ok? Eh, questo range tutte le volte, col cambiando il values. Lui se ha creato questo range, sa che sono i numeri da 0,7 e li esegue. Nel frattempo la lista si è ridotta, e a un certo punto gli indici che lui prova a usare sono maggiori della lunghezza della lista, perché la lista nel frattempo no, è dimagrita. E questo è ciò che causa l'errore. Eh, vedete che qua compare una, un, una saetta che ci dice, attenzione, che eh, si è verificata un'eccezione e quindi il programma no, si è fermato. Se vado nella console mi fa vedere appunto che l'eccezione era... List index out of range che abbiamo visto prima. Cosa ci portiamo a casa da questo esempio? Ci portiamo a casa una regola molto semplice: non modificare mai la lista su cui stai iterando. Se stai iterando con un ciclo for semplice di questo genere eh, su una lista. Non modificare il contenuto, eh, il contenuto della lista mentre stai iterando. Il contenuto degli elementi sì, potresti incrementarli, cioè, ma non le aggiungere e non ne togliere, perché altrimenti la posizione degli elementi effettivi risulta non più in sincrono con gli indici di questa lista. Ok? Lo stesso problema ci sarebbe sopra, funzionerebbe esattamente lo stesso identico problema. Ok, che quando eh questo ciclo for che cica sugli elementi lui si fa l'elenco degli elementi precedenti ma poi gli toglie uno di sotto e lui non lo trova più lo stesso, lo stesso problema quindi queste due eh, diciamo così, soluzioni che sembravano le più semplici sono degli errori frequenti eh, non bisogna mai modificare una lista una lista sulla quale si sta iterando con un for perché il for calcola il range all'inizio dell'iterazione se poi modifico la lista lui lo perde e quindi appunto, il risultato o mi dà un'eccezione perché la lista finisce oppure non mi cancella tutti gli elementi eccetera eccetera no? quindi queste cose qua meglio le teniamo sotto forma di commento ma ricordiamoci di non farlo mai più hm? E allora come faccio? Perché poi un conto è dire così non funziona, un conto è saperlo, saperlo fare. Allora, si può fare in diversi modi, un modo è quello che viene proposto qua in questa slide, dove cosa fa? Innanzitutto lui si fa un ciclo a mano con un ciclo while, con un, con, non usa un range, per generare, diciamo così, tutte le possibili posizioni. Uso un ciclo while in cui vado a incrementare uno per uno tutti gli elementi, i vari elementi. Eh, in questo caso lui cancella le parole più brevi di 4, e non i numeri maggiori di 100, non cambia nulla. E lui cosa dice? Eh, se trovo un elemento che soddisfa la condizione, cancellalo, pop di i, cancella l'elemento in questa posizione. E poi non incrementa la i. Men Invece, se, trovo, se non trova questo elemento, quindi questa if è falsa e quindi vado nell's, invece incrementa la i. Cioè, cosa sto facendo? Sto dicendo: se ehm, non trovo nessun elemento, vado avanti con la i, col mio indice in avanti. Quando trovo un elemento da cancellare, lo cancello con la pop. Eh? E poi non devo incrementare l'indice perché non devo andare avanti io con l'indice perché sono, indietro, sono venuti indietro gli elementi, avendone cancellato uno gli altri tornano indietro. E quindi il mio i è già da solo nella posizione dell'elemento successivo, quindi devo fare attenzione che all'iterazione successiva posso, che ovviamente devo tornare su a fare l'iterazione successiva nel while, ma l'indice è già quello giusto, non lo devo incrementare successivamente che era il problema che faceva il ciclo for, che incrementava l'indice in automatico, sempre, ad ogni iterazione, e quando a questo punto saltava degli elementi, perché gli elementi si sono spostati sotto il suo naso. Quindi quando io devo manipolare una lista, aggiungendo elementi in mezzo, scancellandoli, eccetera, cerchiamo di non farlo con un ciclo for, ma ragioniamo bene sull'indice, su che cosa deve fare, no? su quando deve andare avanti e così via. Quindi, questa è una possibilità. Okay? Mi gestisco l'indice a mano. Se vogliamo, la controprova la possiamo provare a mettere nel nostro codice e dire: Allora proviamo a cancellare questi valori. Allora, vado a vedere, vado a controllare che posizione, fare un ciclo in cui la posizione è uguale a 0, while pos minore di length di values. Attenzione che essendo un ciclo while, questa condizione viene rivalutata di nuovo, viene riletta, viene riconsiderata ad ogni singola iterazione. Quindi se anche values cambia, se anche values dovesse cambiare perché diventa più corta, questa condizione andrà ad ogni iterazione a controllare la lunghezza nuova, aggiornata della, di values. A questo punto, if values di poso, ormai l'abbiamo scritto mille volte, maggiore di limit. Posso, pop, di, pos. E qui la chiave di tutto, è questo else, pos uguale post più 1. Se lo facessi incondizionatamente, senza l'else, no? facessi il ciclo, classico ciclo, faccio delle cose e poi incremento, riprodurrei esattamente il problema di prima, che avevamo prima. Invece, con questo else incremento solo se non ho cancellato l'elemento, quindi solo se la lista non si è spostata all'indietro da sola. Quindi a questo punto possiamo addirittura azzardare che questo qua forse funziona. Stampiamo i valori vecchi, stampiamo i valori nuovi. E verifichiamo run che è riuscito a cancellarmi anche quel maledetto 199 che aveva l'unica sfortuna di essere successivo a un altro numero anch'esso maggiore di 100. No? Il problema era quello che quando ne trovo uno più grande, quello immediatamente dopo viene dimenticato, viene saltato. In questo caso funziona perché abbiamo gestito in modo oculato, in modo controllato gli indici. L'abbiamo fatto però gestendo a mano l'indice con un ciclo while e non in automatico con un ciclo for. Questo esempio è chiaramente un esempio un po' eh, limite, no? però tutte le volte che dobbiamo eliminare degli elementi in loop, quindi eliminarne più di uno, devo sempre ricordarmi questa cosa. Se ho un for e dentro il cicloforo modifico la lista sulla quale sto iterando, 10 campanelli d'allarme, faccio attenzione. Hm? E la stessa cosa se dovessi inserire degli elementi nuovi, chiaramente. In questo caso magari la lista si allungherebbe e quindi rischierei di considerare più volte gli stessi elementi e dimenticarmi gli ultimi perché sono stati aggiunti. No? Quindi eh, quando dico non modificare la lista su cui stai iterando, la modifica può essere una cancellazione o una, un inserimento di nuovi elementi. Oppure ovviamente posso evitare il problema del tutto, ehm dunque creare una coppia, Alexis mi dice nella chat, potrebbe creare una coppia della lista sulla quale cerchiamo i valori per eliminare i suoi elementi mentre si conta tramite la funzione for sulla lista originale, è un po' contorta la frase ma io la, ehm, la leggo in qualche modo, allora un'idea potrebbe essere, provo a riscrivere così, spero di aver colto l'idea, eh, Elimino da values tutti i valori che sono in result. No? Perché noi avevamo fatto una lista result, ve la ricordate? Era qua sopra eh, che mi diceva quali. result, non result scusate, eh, che mi diceva quali valori c'erano, maggiore di 100. Allora, ho un'altra lista che è questa result che contiene esattamente i valori che eh, mi servono, che voglio cancellare. Allora, bello, allora posso cancellare questi qui. No? Elimino, da values, elimino da values tutti i valori che sono in result, cioè che sono cioè quelli da cancellare. Però ho gli stessi problemi, ho gli stessi problemi perché. Eh, se io facessi for eh, elemento in values, ah no scusate, potrei, sì, potrei fare così, for element o for elemento da cancellare, così sono chiaro. In result, due punti eh, values.remove di elemento da cancellare allora è vero che sto modificando la lista values dentro un ciclo for ma se faccio attenzione questo ciclo for non va sulla lista values va sulla lista result che non, me, la lista result la quale non cambia in questo ciclo for ok eh, oppure la stessa cosa la posso fare sulle posizioni for posizione in si chiamava posizioni, vi ricordate? il vettore che conteneva le varie posizioni le posizioni che corrispondono agli elementi che voglio cancellare ok, values.pop di pos, values.pop di pos, quindi di nuovo in questo ciclo sto modificando la lista values ma il ciclo viene fatto sulla lista posizioni che è diversa la quale la lista posizioni non viene modificata dentro il ciclo for e quindi qui sono al salvo sono nel salvo perché perché un pochino come diceva Alexis sto ehm, eh, come si dice, usando una lista di appoggio una seconda lista in cui parcheggio i valori che voglio cancellare e poi dopo li cancello ok c'è un altro modo un'altra idea costruisco una nuova lista che contiene solo i valori che devono sopravvivere cioè anziché cancellare quelli che non mi piacciono costruisco un'altra lista in cui ci siano solamente quelli che mi piacciono quindi ad esempio in questo caso prendo, eh, faccio una nuova lista nuovi valori new values visto che values è in inglese chiamiamolo in inglese una nuova lista che inizialmente parte vuota e vado a prendere tutti gli elementi in values e solamente se non sono maggiore del limit, allora aggiungo a questo new values l'elemento. Quindi ho cambiato approccio. Anziché modificare quella lista, senti, ne creo un'altra nuova. Stiamo tranquilli, quella lista non, non la tocchiamo, non facciamo casino, ne creo una nuova. Dentro la quale ci metterò solamente gli elementi che non erano da cancellare da quell'altra, per questo ci ho messo un NOT. Qui chiaramente al posto del NOT potrei mettere un minore uguale, eh, nella condizione. E allora, oh, non ho, non ho, anche qua, qui dentro un ciclo sto creando questa lista... Quindi sto modificando la lista New Value, ma il ciclo non è su New Value, bensì su values, qui non ho problemi. Values invece non sta cambiando dentro questo ciclo. No? C'è sempre questa distinzione. Ho due, due liste diverse, una delle quali è la lista sulla quale sto iterando, l'altra è la lista che sto modificando, aggiungendo, cioè creando elementi oppure cancellandoli. C'è una domanda interessante di Andrea. Che mi chiede, ma guarda che eh, non è che qua dopo il primo pop capita lo stesso problema che avevamo prima, visto che ci abbiamo perso mezz'ora di mal di testa su quel pop che ci saltava gli elementi. Eh, no, perché io sto iterando su questo vettore posizioni, che ricordiamoci posizioni era questo. E quindi cosa sto facendo? Sto facendo, no, hai ragione, non funziona questo, scusate non funziona, eh, mi rimangio tutto, perché cosa succede? Lui la prima volta farà pop di 1 e va bene, la seconda volta fa pop di 4 ma non è più il 4, dovrebbe essere il 3 perché quello che prima era il 4 che volevo cancellare eh, è diventato adesso il 3 perché è tornato indietro di una posizione, quindi sto, hai ragione Andrea, sto cancellando gli elementi sbagliati. Eh, per farlo giusto dovrei cominciare a cancellare dal fondo cancello il 6 poi cancello il 5 poi cancello il 4 poi cancello l'1 ok? è chiaro a tutti cosa ho sbagliato io avevo inizialmente pensato a questa lista qui la metto qua come commento e in questo ciclo sto facendo una serie di pop il primo pop che faccio è dell'elemento 1, perfetto, lo poppiamo, via. Il secondo pop che faccio è dell'elemento 4, 0, 1, 2, 3, 4, cancello questo. Eh, attenzione, in realtà avrei dovuto, questo 4 corrispondeva al 130 perché prima era in posizione 4, adesso non lo è più. E quindi ho sbagliato, ho cancellato l'elemento sbagliato. Infatti adesso faccio il pop di 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, cancello l'8, poverino, che se stava tranquillo in fondo, e poi quando farò il pop di 6 avrò un errore. Quindi questo è sbagliato. Il modo giusto di farlo è quello di partire dal fondo. Quindi inizio a cancellare il 6, poi il 5, poi il 4, poi l'1. No? E Allora proviamo a invertire la lista posizioni. Quindi creo il range al contrario e quindi partirà, prima cancella il 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi cancella il 150, poi cancella il 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, cancella il 199, poi cancella il 4. Vedete che è vero che il pop sposta gli elementi, ma sposta gli elementi in una zona in cui non vado più a toccare, perché sto tornando indietro e quindi in questo caso giustamente se devo cancellare gli elementi devo partire dalla, dalla, dal lato opposto ok grazie per la correzione Alexis mi dice si potrebbe inizialmente creare una lista di elementi da cancellare per eliminarli con la funzione remove è esattamente ciò che ho fatto qua alle righe 51-52 che eh, non hanno questo problema perché usano remove e quindi va a lavorare sul, sul valore da cancellare anziché sulla posizione. C'era un altro commento, un'altra domanda, ehm, un'altra domanda di, eh, non mi ricordo più chi fosse, diceva ah, di Giulio, che mi dice, ma come possiamo capire qual è il metodo più conveniente tra tutte queste alternative? più conveniente è Gigi Giulio dal punto di vista computazionale, cioè dal tempo di esecuzione. Qual è il metodo più veloce? Allora, io metto le mani avanti. Prima di tutto mi devo preoccupare su qual è il metodo giusto, corretto, che mi dà il risultato corretto. Okay? Ehm... Poi, tra tutti i metodi che mi danno il risultato corretto, posso scegliere quello migliore. Quello migliore, innanzitutto, sicuramente... Posso considerarlo migliore se è più veloce, ma posso anche considerarlo migliore se è più chiaro da scrivere, se è più semplice da scrivere. Okay? Quando devo trattare una quantità di dati limitata, non esagerata, non enorme, è molto più importante la chiarezza del codice, la semplicità, la facilità di comprensione, che non il tempo di esecuzione, perché se passiamo da 2 microsecondi a 1,8 microsecondi, non ci cambia assolutamente nulla. No? In realtà ho parlato di microsecondi, ma questi programmini qua sono ancora più veloci. Okay, quindi non preoccupiamoci mai troppo presto del tempo di esecuzione di un programma. Mi ne preoccupo quando comincia a essere lento, quando comincia a lavorare su dati massivi e allora mi devo cercare di ottimizzare le operazioni. No? Eh, per chi fa informatica c'è il corso apposta di algoritmi e strutture dati che ragiona sulla complessità dei programmi e quindi la complessità degli algoritmi che li, che li elaborano. Con questo non voglio eh, eludere la risposta, ma voglio metterla nel contesto giusto. Cioè è importante soprattutto che il programma sia corretto, leggibile, semplice e chiaro. Poi se è anche veloce è meglio, no? però la velocità non deve andare a scapito della chiarezza, ma è, su, è sicuramente della correttezza, perché se è velocissimo ma fa la cosa sbagliata è un problema. Però per risponderti nel merito, eh, ci sono alcune operazioni chiaramente che sono atomiche, istantanee, e alcune operazioni che invece richiedono un certo tempo di esecuzione in più, perché richiedono che internamente Python faccia una scansione lineare degli elementi di una lista. Ad esempio, un'operazione di pop, comunque, comunque la facciamo, che sia una pop, o una, no, una operazione di pop, cosa fa? Trova un elemento e poi tutti gli altri deve spostarli in una posizione. Allora capite che spostare gli elementi in una posizione ha un tempo di esecuzione che è proporzionale alla lunghezza della lista. Non è un'operazione unica, come dire, count uguale a count, count più 1. L'operazione di append per contro è un'operazione che va a modificare solamente, dove era un append, che va ad aggiungere un elemento in fondo. Quindi quello ha un tempo di esecuzione pari a un'unica operazione. Non deve spostare dati. No? Quindi l'append ha un tempo di esecuzione, diciamo così, istantaneo, corrispondente a una singola operazione. Una, ehm, una pop ha un tempo di esecuzione che è proporzionale alla lunghezza della lista. L'operazione di remove è ancora più lenta della pop. Perché io gli do l'elemento, quindi prima lui si deve trovare l'elemento e quindi fa una scansione della lista per trovare la prima posizione dell'elemento e poi deve spostare gli altri elementi, una volta che l'ha cancellato deve spostare gli altri elementi indietro, quindi di fatto fa due volte necessariamente la scansione della lista, una per trovare l'elemento e l'altra per spostare gli elementi in là. Quindi dal punto di vista puramente prestazionale, POP è più veloce di remove. Poi in realtà qui abbiamo fatto una pop dentro una, anche qua abbiamo preso una lista, l'abbiamo invertita, invertire una lista ha un suo costo, perché bisogna spostare tutti gli elementi dalla prima all'ultima posizione, quindi ha un costo che è proporzionale alla lunghezza della lista stessa. Quindi ci sono operazioni che hanno un costo proporzionale alla lunghezza della lista, altre che invece non, eh, non ce l'hanno, ad esempio appunto values di pop maggiore di limit, semplicemente vado a prendere l'elemento, lo confronto e non... È un elemento singolo, non devo né, né leggere, né analizzare, né ehm, eh, spostare gli altri elementi della lista stessa. Però, mh, tornerei al punto di partenza, finché la lista ha 10 elementi, 100, 1000, non ci accorgiamo di queste differenze. Mh? E, e soprattutto per il tipo di, di algoritmi che stiamo facendo. Ok, ehm, salviamo questo, quindi ciò che sembrava ah, beh, ricercare un elemento oppure cancellarlo più o meno sono la stessa cosa. Purtroppo abbiamo scoperto che non sono per nulla la stessa cosa, eh, un'altra operazione frequente, ma su, quel, su questa diciamo così per fortuna, non ci dobbiamo perdere così tanto tempo perché è più semplice. È scambiare tra di loro degli elementi. No? Immagino dover scambiare il primo elemento con il secondo e così via nell'esercizio sulla rubrica che vi ho proposto la volta scorsa ricorderete che c'erano i comandi più e meno che vi chiedevano di prendere un nome e spostarlo in avanti o spostarlo indietro all'interno della lista no? e quindi devo scambiare un valore che è in una posizione attualmente i con un valore che è in una posizione invece attualmente j come faccio a fare questo scambio ad esempio in questo, sulle slide no, ci fa vedere un ipotetico scambio tra il valore 54 che è nella posizione 1 quindi i e il valore 29 che è nella posizione 3 quindi j. Allora io dovrò prendere il 29 e metterlo nella posizione 1, il 54 metterlo nella posizione 3. Per poter questo, fare questo scambio, ovviamente mi servirà una variabile di appoggio esterna. Che è chiamata, una variabile temporanea. Qui è chiamata temp. Perché se io scrive, quando scriverò. Values d uguale a values dj, values d è questa cella qua, uguale a values dj che è quella sotto la 29, sto prendendo il 29 e lo sto copiando nella cella 1. Fare questa operazione distrugge il valore che c'era nella cella 1 ovviamente. E quindi se io non me lo fossi salvato prima, il vecchio 54, qui l'avrei perso perché non compare più nella lista ma me lo sono salvato e quindi essendomelo salvato potrò successivamente andare a mettere nella posizione j il valore temporaneo che mi ero salvato. Quindi questo significa che quando devo scambiare due variabili, due, due variabili in questo caso sono due posizioni all'interno di un vettore, di solito devo fare un giro a tre variabili. Salvo il primo valore, copio il secondo sul primo e poi Prendo il valore salvato e lo metto al posto del secondo. Questo in generale, questo vale in qualunque linguaggio di programmazione. In Python abbiamo, come spesso capita, una scorciatoia che era quella di usare la sintassi tuple, di cui tra un attimo vedremo qualche dettaglio in più, eh, proprio per fare questi scambi. Noi abbiamo già usato la sintassi tuple per fare assegnazioni multiple quando abbiamo visto, ad esempio, i valori di ritorno dalle funzioni. Valori di ritorno multiple di una funzione eh, permetteva di ritornare più valori mettendoli in una coppia, in una tupla, in un nupla e poi andando diciamo così, a spacchettare i singoli valori ecco, questo meccanismo di impacchettare una tupla e poi spacchettarla eh, funziona in generale, non funziona solamente sulle funzioni e quindi quando voglio scambiare due variabili posso semplicemente scrivere anzi, non potrei scrivere a uguale b a capo b uguale a perché perderai un valore dovrei avere una variabile intermedia ma se scrivo, metti nella coppia AB, spacchetta nella coppia AB, la coppia di valori BA, ebbè, allora Python prima crea questa coppia, mettendoci prima B e poi A, poi la spacchetta spacchettando il B nella prima posizione che va a finire in A, e spacchettando l'A nella seconda posizione che va a finire in B. Questo spacchettamento avviene in parallelo, e quindi non i valori se li ha già salvati lui da solo e, se li, e ce li mette nelle due variabili quindi è abbastanza comune in Python quando devo fare uno scambio di due variabili usare un'assegnazione di composta di questo genere sia, che funziona sia per variabili semplici però è, è raro voler scambiare dei valori di due variabili semplici sia per vari, eh, variabili, valori contenuti all'interno di una lista quindi qui vedete che values di i, values di j uguale values di j virgola values di i, quindi a destra prende i due valori, li mette in ordine inverso e li riassegna alle stesse due posizioni in cui gli indici sono scambiati e quindi questi valori a loro volta si scambieranno, questa è semplicemente una scorciatoia che però ci può far comodo quando dovremo spostare gli elementi all'interno della lista, quindi nell'esercizio della rubrica della volta scorsa per i comandi più e meno tornava utile, no? fare un'operazione di questo genere e se non vi ricordate questa operazione come sempre succede, se non vi ricordate una scorciatoia o una funzione particolare potete sempre farvelo a mano con lo scambio di tre valori che sono come sono indicati in queste due slide che è il metodo classico che funziona in qualsiasi linguaggio di programmazione um, ok ok um... Dunque, fatemi No, aggiungo allora scusate, scambio solamente un argomento con un altro, perché così occupiamo questi 5 minuti e vi parlo, visto che parliamo di scorciatoie di Python, vi parlo di questa scorciatoia che ha un nome strano, che si chiama comprehension, che ci semplifica la vita in molti casi, no? Eh, anche proprio per fare le operazioni che dicevamo prima di cancellazione, inserimento, creazione, eccetera, eccetera. Allora, la comprehension in Python è una sintassi particolare per creare una lista. Eh, noi abbiamo molto spesso no, del codice fatto in questo modo, for append, cioè creo una lista all'interno di un ciclo, appendendo uno dopo l'altro gli elementi che mi servono. Okay? Eh, noi ce l'avevamo nel nostro esempio, l'ultimo esempio che abbiamo fatto era fatto così. Dentro una lista, new values, ci voglio mettere gli elementi che mi piacciono, quelli il cui valore era maggiore del limite. Allora mi creo una lista vuota, mi genero gli elementi che mi servono in qualche modo e per ciascun elemento di quelli che ho generato lo aggiungo alla lista. In questo caso in realtà è una, un passo in più, for if append. Ci sono dei casi più semplici in cui devo semplicemente fare for append. Guardate questo esempio che c'è qua sulla slide, eh, in cui ho una lista di stringhe che contiene i giorni della settimana, e mi voglio creare una lista di numeri interi che contiene la lunghezza in termini di caratteri di questi giorni. Quindi lunedì, 1, 2, 3, 4, sono 6 caratteri, martedì sono 7 caratteri, se non sbaglio, mercoledì sono di più, sono 8, 9, eccetera, e quindi voglio creare una lista che conterrà 7, 8, 9, le varie lunghezze di queste stringhe. Ok? Um... E lo posso fare facilmente, se vogliamo possiamo chiamo, tra, tra, traslarci questo esempio direttamente in Python, eh, chiamiamole comprehension, visto che poi l'esempio ci porterà a quello. Quindi ad esempio abbiamo i giorni che sono eh, lunedì, virgola, martedì, virgola, mercoledì, Giovedì, dai, cosa sto scrivendo? Venerdì sabato, domenica. Ok, quindi una lista dei giorni e voglio costruirmi, che è qua sotto, voglio costruirmi una seconda lista in cui ci sono le lunghezze di questi giorni. Allora, la di da 0, for eh, giorno in giorni, lunghezze, punto add, append, len di giorno, di giorno, sì. E quindi questa lista di lunghezze conterrà dei valori che corrispondono, e là là, mancano due punti, stai buono che corrispondono alla lunghezza in termini di numero di caratteri di questi giorni della settimana. Fin qui nulla di nuovo. Però che cosa abbiamo? Abbiamo uno schema, un blocco, che useremo tantissimo. Inizializza una lista vuota, for qualche cosa, appende dentro questa lista. Okay? Questo blocco qui, si può Uh, diciamo così semplificare con un'unica istruzione che appunto prende il nome di list comprehension non so come tradurre comprehension in italiano quindi lo teniamo così uh, che si scrive così lunghezza è uguale stringa giorno for Giorno in giorni. Scusate, uh, giorno. for giorno in giorni. Cioè sto mettendo una specie di ciclo for dentro una lista, dentro la definizione di una lista, questa riga è equivalente a queste tre righe. Nel senso che io sto creando una nuova lista. Lunghezza è uguale aperta quadra. Ho, aperto, ho creato una lista. Dentro questa lista ci metto degli elementi. Cosa sono questi elementi? Guardate cosa ci mettevo nell'append. giorno. E cosa ci metto dentro questo elemento? giorno. Quindi dentro la parentesi quadre ci ho messo l'elemento giorno. Così come prima lo mettevo nell'append. E però questo giorno da dove arriva? Arriva da un ciclo... In cui questo valore viene preso, diciamo così, iterando su un'altra struttura dati, su un'altra lista. E qua lo devo spiegare lo specifico anche qua. Quindi, crea una lista che contiene delle lunghezze di una variabile, la quale variabile è presa da una lista giorni, da un'altra lista giorni. Questo giorno, qua, ovviamente, può essere qualunque cosa, no? questa variabile, chiamiamola x è la variabile di controllo del ciclo diventa una variabile libera un po' come quando scriviamo una funzione fdx il nome del parametro lo possiamo scrivere lo possiamo cambiare, non ha nessun significato è un valore, è un nome che rimane locale dentro questa sintassi della comprehension è solo un nome di comodo per poter iterare sopra la, ehm, la, la stringa io lo, lo, lo riscrivo di nuovo giorno perché così si vede meglio l'equivalenza però quello che è importante è questo giorni qua, cioè la, varia, la lista di partenza da cui abbiamo creato le cose. E quindi questo qua ovviamente mi stamperà la stessa identica cosa, se io commentassi questa parte qui e eseguissi quest'altra istruzione, ovviamente la, la, mi crea esattamente la stessa lista di valori qua sotto. In una forma chiaramente breve, non a caso l'ho chiamata una scorciatoia. Eh, e quindi in generale l'espressione di una list comprehension crea una lista, eh, con questa espressione qua, una lista nuova, aperta quadra, chiusa quadra, quindi mi fa capire che sto creando una lista, eh, un'espressione che mi dice quale elemento, no? che cosa ci metto dentro la lista, e poi un'espressione di iterazione che mi, dice dove, mi diciamo, permette di andare a pescare questi valori da qualche parte ehm, qui vediamo sulla destra delle equivalenze quindi il codice di prima ci fa vedere che for giorno in giorno questa parte rossa di, di iterazione è andata a finire qui l'argomento La, dell'append cioè il valore che ci voglio aggiungere che ho riquadrato qua in verde viene messo invece come prima parte dell'espressione dell della comprehension e, e qui anche, nel senso che qui ho aggiunto for giorno in giorni, creava una lista che conteneva i nomi invertiti al contrario, vedete lunedì, martedì, mercoledì scritti al rovescio, qua perché aggiungeva in questo caso, questo secondo esempio costruiva una lista di stringhe, mm? eh, queste stringhe erano i nomi della settimana, i nomi di giorni della settimana girati al contrario, invertiti, e quindi questa lista di invertiti conteneva delle stringhe e quello che è importante è l'argomento dell'append, perché l'argomento dell'append è effettivamente il valore che ci sto aggiungendo. E qui fa vedere che anche qua, questo argomento dell'append, anche se è una cosa diversa, una stringa invertita, lo metto come primo parametro di questa espressione. Okay? Quindi ogni volta che abbiamo, troviamo già costrutti di questo genere, crea una nuova lista, for qualche cosa, appende dentro questa nuova lista dell'elemento, posso usare questa sintassi semplificata, diciamo, di una riga. In realtà questa sintassi è anche un pochino più ricca, perché eh, come sapevamo eh, molto spesso, e come ad esempio nell'esempio di prima, nel nostro esempio della ricerca, avevamo crea una nuova lista, Iterando su una lista esistente solo se gli elementi hanno certe caratteristiche, if not element maggiore di limit, okay? allora faccio l'append. quindi c'era questa clausola IF in più, che in realtà è molto frequente, perché non è detto che devo creare una nuova lista esattamente con gli stessi elementi di prima, per carità, magari elaborati, ma sono sempre gli stessi di prima. Allora in questo caso eh, la, la sintassi della comprehension supporta anche una clausola IF. Quindi in questo caso avrei potuto scrivere new values uguale a una nuova lista che contiene degli elementi. Questi elementi sono presi dalla lista values solo se, e qui ci aggiungo l'if, not element maggiore di limit. Uh, for element in values. Quindi qui ho aggiunto un altro pezzettino. Poi basta, eh? non si può costruire a, a, a piacere mettere qualunque cosa dentro questa parentesi quadre. Posso solo avere i valore, la clausola for e la clausola if. E basta. Però già solamente questa combinazione qua mi permette già di eh, diciamo così, semplificare molti, molti costrutti che da più righe. Qui è molto più chiaro che cosa sto facendo è no? un po' sembra quasi poi quando scrivete gli insiemi in matematica no? l'insieme che contiene i valori di x tali per cui per, per, che insomma, a appartenente a r che abbia questa proprietà a maggiore di 0 quello che è quindi Può essere, eh, in parte condivido l, eh, il commento di Andrea che dice, ma a, a me sembrava più chiaro questo, invece tu mi dici che questo qua è più chiaro, dipende un po' anche dall'abitudine e dallo stile di scrittura. No? Eh, da un certo punto di vista una comprehension fa una cosa e una cosa sola, cioè crea una nuova lista. Crea una nuova lista e mi dice quali sono gli elementi, da dove li prendo e qual è la condizione per metterli. Sono le stesse cose che ci sono qua, eh, però qua sono sparsi su quattro righe. Uh, alcuni possono trovare più chiaro la prima versione, alcuni possono trovare più chiaro la seconda versione Sicuramente esagerando con queste scorciatoie il, il codice diventa forse un pochino più diciamo così, difficile da, da decodificare Per alcuni, magari per quelli che sono un po' meno diciamo così, addentro al linguaggio, alla specificità del linguaggio Potete ovviamente usare la forma che volete io ve la presento solo come, appunto, come scorciatore perché molte volte una volta che uno ha capito che cosa deve fare devo creare una lista così e così ogni volta creare questo può essere pesante perché poi non concentriamoci solamente su questa singola istruzione questa istruzione è all'interno di un programma più grande e quindi magari non voglio perdere il filo del programma più grande per semplicemente un'operazione così semplice come sarà la costruzione di una singola lista però eh, sono assolutamente come tutte le scorciatoie, le puoi prendere o non le puoi prendere, dipende poi anche dai casi e dai contesti essenzialmente. No? Eh, ok, quindi questa è l'espressione completa: no? i valori su cosa itero e quali sono le condizioni. Poi, in realtà, volendo, in realtà, si può ancora complicare aggiungendo più, più condizioni for, ma questo sicuramente non lo vado a consigliare perché. Si, eh, si creano praticamente dei cicli anidati dentro la comprehension, lì qui effettivamente comincia a diventare molto, molto più criptica la cosa. Quindi non, non stupiamoci, eh, da adesso in avanti, magari per comodità, no, tenderò a usare a volte anche questa espressione qua, eh, una volta che abbiamo l'importante è che noi a monte abbiamo capito molto bene che quello che stiamo facendo in realtà è questo, crea una lista aggiungendo un elemento per volta, poi se lo scrivo su quattro righe, o se lo scrivo su quattro righe corte, o se lo scrivo su una riga lunga, eh, già tutto sommato poco cambia. Okay? ok? no, quindi ho voluto dedicare questi ultimi dieci minuti al tema delle comprehension solo per, diciamo, snellire la sintassi in alcuni casi. E Adesso direi che, eh, visto l'orario, possiamo prenderci una pausa. Eh e nella seconda parte dell'ora affronteremo due argomenti che sono eh, l'interazione tra liste e funzioni e poi le liste di liste, dette anche tabelle, no? eh, che ci permetteranno anche di appunto, fare altri tipi di, di esercizi anche più, più interessanti. Ehm, quindi se non ci sono domande al momento su questa parte qua, io diciamo, mi fermerei qua, darei il solito quarto d'ora, 15 minuti giù di lì di... Di intervallo, eh, cerco di riuscire a prendermi un caffè anch'io, se voi siete a casa ce l'avete più comoda, io devo correre fino alle macchinette, ma spero di farcela in tempo. Okay? Quindi stoppo la registrazione e ci rivediamo tra circa 15 minuti.